Salve a tutti ragazzi qui il vostro palmerone98 che vi dà il benvenuto a questo nuovo video Oggi signore e signori vorrei parlarvi di un programma molto utile per il montaggio E quindi consigliabile in modo particolare per tutti coloro che hanno aperto un canale su youtube Ma non hanno la minima idea su come si monti un filmato Ovviamente su internet si possono trovare programmi gratuiti e facili da utilizzare come ad esempio Movie Maker, però siccome la gente in questo periodo cerca di fare video di qualità e di aggiungere qualche effetto in più che purtroppo Movie Maker, che è, se posso dire, un programma un po' antiquato, non può permettere, quindi decide di scaricare di programmi molto sofisticati come ad esempio Sony Vegas. Io invece vi propongo un'alternativa, un programma un po' simile a Sony Vegas, si tratta di Pinnacle Studio signore e signore, un programma utile per la masterizzazione, per il montaggio e per la modifica di filmati o di file audio e così via, ovviamente come Sony Vegas Pinnacle Studio è a pagamento. Però nel caso vogliate utilizzare o provare questo programma, vi lascio il link della demo in descrizione. Ma in questo video non mi limiterò a parlare di Pinnacle Studio, bensì vi mostrerò le basi di questo programma. Ma prima, un cambio di location. Perfetto. Beh, direi che possiamo iniziare. Allora, e questo è il Pinnacle Studio, vi avviso che questa è la versione Studio 14, sì perché ne sono uscite altre in questi anni, infatti per ora si sì, è arrivati alla versione 19.5 se non sbaglio, però non cambia molto, tranne qualche effetto in più aggiunto e anche la grafica del programma e così via. Va bene, quindi come vedete questo è il nostro programma, Pinnacle Studio 14, versione 14, eh, rammento. Allora, per prendere il file, magari per montare, tipo, eh, prendiamo questa cartella e prendiamo il file. Ad esempio, proviamo a prendere questo filmato qua su Aladdin, faccio un esempio. E Inizia l'individuazione scene, eh, scene dal file video, ovviamente vi fa questo qua perché praticamente frammenta il video in eh, vari pezzi. Ci vorrà un bel po', eh, ovviamente perché il file che ho preso, il file Aladdin, questo qua è un file un po' grosso di qualche 52 minuti e lungo 52 minuti e inoltre pesa almeno 1,36 GB, se non sbaglio. Quindi in base al formato, al formato in base alla lunghezza eh, del filmato, eh, ci metto un bel po' a fare durazione delle scene dal file video. Se volete potete fare anche a nulla, però poi cioè, vi metto tutto il filmato qua, avete tutto il film in pratica e quindi per eh, selezionare varie scene per frammentare questo e quell'altro mi viene un po' difficile. Quindi sì, vi consiglio di avere un po' di, di pazienza. E poi il resto del lavoro è facile ah bene ecco qui tutto il film, tutto il filmato completamente frammentato cioè in scene ovviamente per metterlo per inserire il filmato andrebbe questo qua prendiamo, cioè prendiamo questa, questo questo frammento di video e lo inseriamo qui ovviamente potete anche mettere un altro filmato qui per sovrapporlo se volete anche se alla fine succede ecco ad esempio non si vede questo ma si vede solo questo facciamolo qui per tagliare qui taglia bene già sappiamo come inserire il filmato a ah, vedete questa striscia questa striscia segna l'audio infatti se lo alzate ad esempio lo alzate così l'audio andrà ad aumentare invece così l'audio è basso lo abbassate però se volete potete modificarlo ad esempio per ora qui è alto e poi potete abbassarlo c'è cioè un effetto basso un po' come ad esempio potete utilizzarlo anche per le canzoni ad esempio e ora vi mostrerò le transizioni vedete qua? mostra transizioni questo eh, punto qui Praticamente queste transizioni servono, sono degli effetti che passano, servono per, mm, appunto per fare un passaggio, un passaggio da una scena all'altra. Faccio un esempio. Prendiamo questo, ad esempio. Prendiamo una scena qualunque. Faccio un esempio questo. No, questo è troppo basso. Vediamo. Faccio un esempio questo. Come potete vedere eh, avete visto come funziona questa transizione, dovete metterla appunto tra due scene, però non c'è solo questa, non ci sono questi solo queste transizioni che possono sembrare un po' banali, un pochino bruttine. Ci sono altre come ad esempio qui, c'è Alpha Magic e ne abbiamo parecchi, vedete? Oppure abbiamo anche alcune carine, come ad esempio qui, tipo questa qua, oppure questa del palloncino. Oppure questa della campana. Oppure possiamo dare un'occhiata anche a queste qua. Ad esempio questa qua. Oppure se volete ne troviamo molte, ce ne sono molte altre. Ad esempio questa che sembra quasi l'effetto di Hulk. Oppure questa qua, ricercata. Questa è molto carina. E ce ne sono molte altre, ovviamente che potete vedere potete utilizzare Ad facciamo qui vedete carino carino bene adesso possiamo dare un'occhiata questo è l'album praticamente è un po' diverso, viene utilizzato, potete utilizzarlo in modo particolare per il diciottesimo oppure se volete fare qualche progetto scolastico, chissà che, o anche per il matrimonio per venticinquesimi, eh, cinquantesimi e così via praticamente si va si è, si è a questo album scusate che lo faccio partire no, scusate qui il testo qui aggiungete qualcosa pure qui potete me mettere qualcos'altro mettete una scritta e poi qui potete mettere le foto Dice, è molto carino se devo essere sincero molto molto carino poi ce ne sono altri tipo ad esempio questo qua abbiamo anche questo questo si usa nel mentre e poi vi è anche quello di chiusura guardate è molto carino questo qua poi ce ne sono altri potete fare il giornale antico, neonato luci della città, estremo, instant foto. ce ne sono tantissimi che per ora non ve li mostro in questo momento poi magari in un secondo video vi mostrerò tutti questi album e come farli, però ora vi sto soltanto mostrando le basi, ciò che può offrire ehm, fino a questo studio adesso abbiamo qui il testo, praticamente qui abbiamo ad esempio i titoli standard, quelli che non si muovono e poi ci sono i titoli in movimento standard questi qua che si muovono ad esempio, vediamo Ovviamente non è che ci sono solo questi testi, queste scritture, infatti se cliccate qui dove c'è la T, due volte, potete mettere un testo, potete cambiare anche la scrittura, potete andare su impostazioni, qui dove si cambia, potete anche aggiungere dei filmati, delle foto nel, nel frattempo, o anche mettiamo invece dove potete cambiare, dove potete mettere l'enfasi, cioè che va a continuare continua ad esempio guardate ce ne sono molti altri accedi a cioè che inizia in questo modo oppure esci che esce in un altro modo guardate qua ad esempio su l'esci lo prendiamo questo qua lo so che è un pochino brutto in questo modo però vi sto solo mostrando lo so. qui invece ci sono le immagini potrei mettere le immagini qui eh? poi qui abbiamo vi spiego attentamente cos'è questo qua in pratica è un po' come avete ad esempio i film che iniziano di solito dove c'è il menu e poi dice ad esempio inizia filmato oppure seleziona scene questo e quell'altro beh in un certo senso è questo qui dove potete potete mettere appunto più di un filmato nel potete mettere più di un filmato quando masterizzato oppure create un file non so se vi è chiaro e potete appunto qui dove c'è avanti, principale, indietro. Qui potete scegliere il capitolo, capitolo 1, capitolo 2, 3, 4, potete fare diversi filmati pure se volete. C'è una cosa come funziona, che questo. E qui abbiamo le, qui potete scegliere i file. Questi qua praticamente potete scegliere la musica, i file audio che vanno inseriti appositamente qua. E qua. Poi. Vabbè in porta praticamente sarebbe questa qua, questa casella dove dov dovete praticamente collegare una telecamera, una macchina fotografica e dovete importare ciò che avete nella macchina fotografica, la potete importare nel, eh, sul programma. Poi abbiamo creazione filmato e qui potete creare un disco, come potete creare un file, pot come potete creare un nastro. Un nastro nel senso che potete creare anche una videocassetta in VHS. Se avete ancora un registratore, cosa che io purtroppo non ho più o okay, che non ho mai utilizzato, però. Forse oh, DVD potete scegliere anche AVC HD oppure Blu-ray o HD DVD e così via. Non c'è. vi avverto che non c'è il 3D: c'è qualità automatica, qualità massima e poi qui dipende sempre perché, guarda, ad esempio, dimensione 36 MB. Perché il video è così, cioè è corto, poi se fate un video di 50 minuti oppure decidete che ne so scaricate un film e volete masterizzarlo allora mh, dipende quanto è grosso il film praticamente, e dalla qualità che scegliete dal tipo di disco ovviamente e quindi ci vuole, mh, sarà un po' più grosso, dipende, o un grosso oppure piccolo. Poi abbiamo il file. Praticamente qui potete scegliere audio, AV, DVX oppure MPEG 1, MPEG 2, MPEG TS, M MPEG 4 Praticamente io scelgo di solito quando masterizzo, quando faccio i miei video Sceglio MPEG 4 perché a parte il fatto che è molto più leggero è anche buono di qualità, poi potete scegliere HD 720p o 1080p Ed è qualità molto alta Poi potete anche usare anche MPEG, MPEG 2 che lo stesso fa anche HD 720p oppure HD 1080p e via dicendo Sinceramente non l'ho mai utilizzato Però potete sempre creare il video e inviarlo se volete su YouTube Cosa che non ho mai utilizzato perché è un, ci mette un botto E poi dipende se avete una connessione veloce, una connessione lenta e così via il video, spero che vi sia piaciuto ovviamente c'è molto c'è tanto da mostrare di questo Pinnacolo studio, soltanto che eh, ci vuole un bel po' e cioè ci metterei praticamente tutto il giorno per fare per mostrarvi tutto quello che può offrire questo programma bene, eh, qui vi lascio ragazzi se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace iscrivetevi al canale e date un'occhiata anche alla pagina di Facebook che trovate in descrizione e noi ci vediamo con un nuovo video ciao a tutti